Con questo video tutorial vi voglio eh, spiegare il funzionamento di un plugin che cercavo da tempo e si tratta di un plugin che gestisce il glossario all'interno del, del sito scolastico e lo cercavo da tempo perché mi interessava riuscire a mettere in relazione le descrizioni di alcuni termini di tipo specialistico con il testo che contiene questi termini e quindi consente poi un passaggio diretto tra la parola tecnica e la sua spiegazione, un po' la potenza della comunicazione via web, no? che è di sua natura ipertestuale, mentre nel cartaceo il glossario è alla fine e richiede un continuo scorrimento o richiede di sfogliare pagine per tornare indietro, avanti, quindi di fatto è un po' limitato Limitante, il vantaggio del web può essere quello proprio di creare in automatico dei link tra la parola difficile, la parola tecnica e la sua definizione. Bene, vediamo un po' allora di che eh, plugin si tratta e delle prime operazioni che ho fatto di configurazione, conscio che ovviamente come tutte le prime volte ci saranno state delle incertezze e sicuramente ci sono dei punti da migliorare Allora, come si chiama questo plugin? si chiama cm tooltip glossary quindi una volta che questo plugin è stato installato, è stato attivato si creano una serie di voci all'interno del menu di amministrazione sulla sinistra è un plugin che porta con sé tanti altri plugin come mol molte volte capita c'è la versione gratuita e poi ci sono delle estensioni più a pagamento, ma io mi sono limitato a quella gratuita e mi sembra che egregiamente faccia il suo lavoro e che cosa fare? una volta che è stato attivato occorre andare in setting e andare a configurarlo in particolare i setting generali dove lui va a inserire direttamente una pagina indice io ho cliccato poi su, gen eh, su Generate Page for Glossary Index e allora me l'ha messo lui. in realtà avevo fatto un tentativo di crearla io prima, poi forse avendo cliccato su Genera la pagina per l'index lui è andato a mettermela direttamente in inglese, questo lo lascio un po' a voi. E che cosa mi interessa dire dal punto di vista della personalizzazione? E mi interessa dire qualcosa nella voce Tooltip che in realtà è quell'effetto che quando il mouse è sopra la parola calda, no, la parola linkata, mi crea una sorta di finestrella che è esplicativa, un po' come fosse in realtà l'attributo title del link per chi era abituato a usare questo linguaggio. Bene, io quello che vi consiglio è di andare a cliccare in corrispondenza del dell'excerpt, che sarebbe l'utilizzare il riassunto quando il mouse è sopra la parola. Perché? Perché capita frequentemente che le definizioni e descrizioni di parole del glossario siano molto lunghe. In questo modo diventa un pochettino più usabile anche questo, questo strumento di immediata informazione sul significato del termine. E come funziona? Ma lo vediamo direttamente dal vivo andando a visualizzare il sito. E questo mi permette anche di dire un po' la genesi di questo, di questo processo e di questo passaggio. Eh, a che cosa si riferisce? Beh, si riferisce al fatto che in questi giorni molte scuole stanno producendo, pubblicando il piano trinale dell'offerta formativa. Con un uh, gruppo di colleghi abbiamo pensato di costruire collaborativamente un glossario, le parole della scuola, che in realtà è un'estensione del glossario parole della scuola che avevamo già noi di siti scolastici, eh, di porte aperte sul web, già offerto da tempo ai nostri ai nostri siti, ma con la legge 107 si sono arricchiti molti termini tecnici, allora abbiamo detto ma facciamone uno insieme, e vi faccio vedere a che punto siamo nel lavoro, ovviamente è un lavoro ancora da completarsi, questo è quello che ho riportato nel sito della mia scuola e vedete ci sono già una, un certo numero di termini, alcuni sono già stati individuati altri lo saranno nel tempo ad esempio animatore digitale vedete ha una descrizione molto lunga e quindi poter avere a disposizione un riassunto e può essere utile arte è più corto, besso è più lungo e quant'altro ma torniamo allora all'effetto del diciamo del nostro accorgimento abbiamo visto che un termine era animatore sociale eh, animatore, scusate, digitale siamo un po' tutti anche animatori sociali, in realtà, nella scuola, ma in questo caso il termine tecnico è proprio animatore digitale. Ecco, e qui vedete ci sono delle pagine che contengono il termine. E quindi vado, ad esempio, sul punto inclusione e integrazione, che è una delle parti del nostro piano dell'offerta formativa. Vado a cercarmi dove è inclusione e integrazione. Eh, con, eh, una ricerca diretta all'interno di Chrome trova animatore vedete ecco animatore digitale ecco vedete che viene indicato no, automaticamente con una sorta di sottolineatura punteggiata che tra l'altro è modificabile con lo stile. Cosa succede quando io ho il mouse sopra? Si creano due cose Un, una sorta di eh, doppia informazione sulla voce del glossario, una definizione, quella riassuntiva, e la possibilità di cliccare sulla voce stessa per andare invece alla voce estesa, come, come stiamo facendo adesso, animatore digitale. Vedete? Ecco, naturalmente io poi posso anche lavorare un po' meglio eh, su questo plugin, ma il piacere di vederne l'utilizzo era tale che ho voluto fare subito un video tutorial in modo di condividere questo passaggio. Eh, poi magari si potrà fare in modo anche che l'animatore digitale appaia anche nel, nelle briciole di pane sotto glossario, ma sarà un passaggio successivo, però mi preme anche mostrare una cosa, grandisco un momento, ecco, andiamo qua, vedete qua, competenze, beh anche competenze è una voce di glossario, E quindi questa secondo me è una cosa assolutamente bella, cioè all'interno dei nostri testi inseriti nei nostri siti noi abbiamo tutta una serie di rimandi, non sono link propriamente detti, ma sono collegamenti a voce di glossario. Allora, competenze, competenze un è un termine un po' tecnico, però magari semplice. Andiamo un po' a un accesso di ipotesi di definizione, insieme di risorse di cui un individuo deve disporre per poter essere inserito. Ma andiamo in quella completa. Clicchiamo su competenze e vedete che viene ad essere visualizzata la pagina competenze con la definizione completa. Torniamo al glossario e vediamo come viene invece mostrato, eh, questa è una pagina che può essere inserita poi all'interno del nostro sito, eh, magari può essere integrata con le parole della scuola che potremo costruire in questo modo. Eh, qui sono all'inizio, però vedete com'è bello. Qui possiamo vedere tutti insieme, sono nove in questo caso eh, termini soltanto quelli con la A, soltanto quelli con la B, soltanto quelli con la C, non so, classe di concorso, ancora una volta il riassuntino e il clic invece a quella più ampia. Mi sembra una gran cosa dal punto di vista della facilitazione e dell'aumento della comprensibilità che è poi quello che a noi interessa. Due ultime parole sull'utilizzo, è un plugin molto facile da usare, ripeto l'installazione, io ho fatto qui due o tre passaggi, ma poco di più eh, il programma mi dice che devo ancora aggiornare wordpress beh, lo faremo quanto prima andiamo adesso però sulle nostre, sul nostro plugin glossario trovo alla pagina che adesso, ecco, tutte le voci eh, ho fatto un paio di due o tre ore fa poi ho avuto un momento in cui non ho potuto usare internet per cui mi sono bloccato e poi se voglio aggiungere nuovi item eccoli qua e allora andiamo ad aggiungere un altro sono arrivato al comitato di valutazione piuttosto che a competenze prendiamo un po' un riferimento adesso facciamo il pay ad esempio questo è il pay ctrl c che è un po' la nostra pagina di riferimento torniamo qua al nostro Chrome no ho sbagliato perché non ero con Chrome ma ero con eh, Firefox la definizione la mettiamo qua qua scriviamo ok e qua potremmo dire un riassuntino cos'è acronimo di piano educativo Individualizzato, piano educativo individualizzato. Aggiungiamo qualcos'altro? Ci basta. Ah, possiamo aggiungere qua Descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. Poi, questa è la parte riassuntiva. Poi, <coughs> dopo che uno lascia quella completa per il, il link pubblichiamo e tra l'altro vedete che nel permalink è proprio sotto glossario e eh, qui c'è un po' da, da sistemare il tutto eh, ho fatto forse un po' di pasticce facendolo rifare da capo però eh, credo che sia poi non, non difficile da andare a risolvere andiamo a visualizzarlo questo item anche fare view glossary eccolo qua il nostro Pay, vedete, qua con il riassuntino con l'altro, andiamo sul uh, indice di tutte le voci, vedrete che troveremo anche una bella P. Eccola qua, andiamo a vedere se è vero che appare anche automaticamente. La, eh, diciamo quella bordatura inferiore, mettiamo Pay, tra l'altro, eh, maiuscolo minuscolo. È del tutto indifferente andiamo a fare la ricerca su pay andiamo qua collegio dei docenti consiglio di istituto Va, proviamo questa pagina che non so cosa sia e vediamo se appare il termine pay andiamo un po' ordine del giorno pdp pon ravo PO, qui ci si sta eh, sbizzarrendo su gli acronimi, e eh, questo ci servirà tanto, non vedo pay della verità sono io che non vedo bene, o c'è cioè da qualche altra parte, andiamo a fare una ricerca trova pay c'è questo europei che non c'entra e la ricerca me l'ha fatto mh, in realtà eh, all'interno di eh, tutti i termini che contengono pay andiamo a vedere dove potrebbe essere pay in organizzazione e gestione allora. questo è interessante eh? in questo caso forse si poteva migliorare anche la modalità di ricercare all'interno magari mettendo tra virgolette pay vediamo se qua c'è il pay vero e non è invece uno spezzone di, di termine vediamo risultati della ricerca qua e sono tornato ancora indietro vediamo qua organizzazione e gestione scusate ho sbagliato perché ho fatto la ricerca e non all'interno della pagina ho fatto un po' di pasticce eh, in questa ultima parte eh, devo ricercare non lì ma all'interno della pagina eccolo qua vediamo un po' una corrispondenza su una vediamo dov'è Andiamo a vedere se è sottolineato, eccolo qui, avete visto, e c'è anche il BES, ha funzionato. Se io clicco su Pay lo vedrò anche con la definizione stesa, mi sembra una cosa veramente, veramente interessante. Non ho fatto ancora tempo a fare la verifica di accessibilità, tanto mi piaceva lo strumento, è ovviamente è una cosa anch'essa poi da fare per vedere di garantirne l'uso anche eh, in, eh, per, diciamo, per tutti e quindi l'unico mio dubbio è quel tool, è quella, quella specie di finestrella che si apre con l'over ma credo che essendo un title problemi non ci dovrebbero essere